Ciao a tutti, per chi si stesse chiedendo cosa sto facendo in mezzo al campo sperduto, in discesa, con il motocoltivatore aperto ecco, è partita la bobina la bobina è l'unico componente elettronico presente sul, sul motocoltivatore, ha i suoi anni può rompersi dopo 40 anni o dopo due giorni, non ha preavviso non esistono dei cambi di concorrenza, quindi ho dovuto trovarlo a, a originale Purtroppo il prezzo varia dai 90 ai 150 euro, dipende da dove lo acquistate. Io sono riuscito a trovare a 92 euro spedito, sempre originale. Vi faccio vedere brevemente come il lavoro che ho fatto per smontarlo e adesso poi per rimontarlo. Zoom così vi faccio vedere più da vicino. Ho tolto il carter di protezione, questo qui. Vi ricordo che lo, il motore è un Lombardini 8 cavalli, il 350, di M350, quel componente che vedete montato sopra la ventola di raffreddamento, io ho già tolto le viti, destra e sinistra, ecco questo, questa è la bobina d'accensione, in questa versione la bobina d'accensione integra già i contatti striscianti, le puntine e quant'altro. È una versione modificata dell'originale che era uscito in precedenza, molti anni fa. È un pezzo unico, si cambia tutto insieme. Qui abbiamo l'originale. Questo cavetto che vedete va collegato al pulsante di stop del motore. Adesso lo lascerò così perché ho intenzione poi di fare una modifica e mettere il pulsante invece che sul lato del motore come è adesso vicino alla, alla funzione. Quindi intanto lo lascio così, giusto per capire se funziona. Sulla bobina non vi sono grossi sintomi per il malfunzionamento. Smette di funzionare e basta, come in questo caso non c'è più verso di metterlo in moto ovviamente prima di cambiare la bobina ho cambiato la candela come avevo detto nel precedente video ma non ho risolto il problema cerco di montarlo nella stessa posizione dell'altro mi ero segnato la posizione quindi adesso abbiamo candela nuova e bobina nuova vediamo se riusciamo a metterlo in moto un po di fortuna per non costeremo. con un leggero spessore così che non tocchi il volano. a vivere. Non so quanti anni avesse quella bobina. Comunque componente elettronico ogni tanto va cambiato, così quando si rompe, breve video. Breve video, sto per far vedere il cambio della bobina. Ecco, si è spento, bisogna regolare il minimo. Vi ringrazio per aver guardato questo breve video. Se vi è piaciuto volete condividerlo, se volete darmi consigli. Vi saluto e alla prossima.